Grazie Presidente, Ma, visto che comunque questo intervento riguarda eh, l'ultima eh, proposta, la numero 17 che dobbiamo votare a conclusione credo ormai dei lavori di quest'anno, eh, direi che si tratta veramente di un atto dovuto per la modifica dell'assetto societario della, a, della mutua assicuratrice romana ADIR Relativamente alla eh, modifica che c'è stata per ciò che riguarda i soci eh, azionisti, anche se azionisti è proprio trattandosi di mutua, dei, dei soci eh, mutuatari. Mi sarà consentito, visto che il collega Pelonzi ha fatto un intervento più ampio, spero di, non, eh, spero di trovare diciamo, il consenso di tutti i colleghi, eh, Trarre un pochino eh, le conclusioni sul lavoro che è, stato, che è stato fatto, che prima ci ha portato come commissione, che eh, sono onorato di presiedere, eh, a effettuare un lavoro eh, veramente approfondito sul, sul bilancio. Ricordo ancora le commissioni congiunte dove la partecipazione della maggioranza e delle opposizioni è stata effettivamente costruttiva, presente, eh, dialetticamente corretta il parere dell'OREF che conosciamo eh, ci ha dato delle, delle indicazioni che stiamo, che stiamo recependo e pur non eh, avendo centrato l'obiettivo del 31 dicembre per l'approvazione con rammarico da parte nostra eh, riteniamo che nel breve eh, Roma Capitale avrà il suo eh, bilancio rispettoso anche di tutte le indicazioni che ci sono state date ma soprattutto un bilancio che garantisca una gestione Efficiente dal punto di vista economico-finanziario dell'ente, perché poi è la prima garanzia per dare la certezza ai cittadini romani che questa amministrazione li mette al sicuro da qualsiasi problema legato alla finanza, all'economia, de della gestione dell'ente stesso, ma soprattutto garantisca dei servizi erogati costantemente e sempre di maggiore qualità. Come passo successivo vorrei Ringraziare anche per questa ultima fase che ci ha visto impegnati sul, sui debiti fuori bilancio in Commissione dove abbiamo eh, espresso in pochissimi giorni dal 27 ad oggi, dal 27 al 30, eh, circa 130 pareri sulle delibere che sono state proposte alla Commissione, veramente effettuando un, un tour de force dove eh, i commissari della maggioranza e dell'opposizione hanno garantito una presenza costante in qualsiasi orario, anche in orari prolungati la sera, supportati ovviamente dal, da tutta l'enorme eh, macchina che eh, gira intorno al lavoro dei consiglieri, della giunta, e, e mi riferisco ovviamente al personale di Roma Capitale e in particolare per ciò che mi riguarda al personale che in questo momento supporta la segreteria della commissione, che ringrazio. E eh, diciamo quindi eh, evidenziando quello che forse è già stato detto, che questa è una macchina che se vogliamo può funzionare, eh, può funzionare eh, bene e dovrà funzionare sempre meglio attraverso poi la semplificazione di una serie di cose, che, eh, di processi, procedimenti, di regolamenti che credo saranno, eh, sarà necessario affrontare nei prossimi nei prossimi mesi perché una macchina sempre più efficiente garantisce maggiore velocità nell'erogare nel e nel portare a termine quelle decisioni che sono fondamentali per l'amministrazione corretta di questa, di questa città. Per cui grazie ancora ai colleghi per il lavoro svolto in questi, eh, in questi giorni che ci ha permesso di alleggerire il grave peso dei debiti fuori bilancio che abbiamo trovato al nostro insediamento di quasi 100 milioni e che ci permetterà quindi di affrontare serenamente il 2000, eh, o più serenamente il 2017 e di cominciare a rispondere proprio a quelle indicazioni che l'Oref ci ha dato nel momento in cui ha espresso il parere non favorevole al nostro, alla nostra proposta di, eh, di bilancio. E mi unisco ovviamente agli auguri a, tutti, a tutto il personale di Roma Capitale che in questi mesi ci ha supportato e che supporta la macchina amministrativa complessa alla Giunta, al Sindaco, al Presidente De Vita, ai colleghi di quest'Aula che credo in ogni momento comunque hanno rappresentato l'alto valore che siamo stati invitati a rappresentare per tutti i cittadini romani che unisco in un caloroso abbraccio alla fine dei lavori di quest'anno.